US Open 2017, Kvitova in paradiso, eliminata Muguruza. Da una finestra con vista sui quarti di finale, al brusco risveglio con tanto di porta sbattuta in faccia sulle ambizioni di portarsi a casa il secondo slam stagionale. Questo il tutt'altro che favoloso destino di Garbi e Muguruza che incoccia in una Petra Kvitova versione extra lusso e abbandona in maniera del tutto inattesa la corsa agli US Open 2017. Il tennis sa essere sport strano, dove tutto può cambiare all'improvviso e l'incredibile palesarsi quando la storia del match sembra già avere una trama ben precisa. Ovvero quella di una facile vittoria della Spagnola, che per i primi 15, 20 minuti di gioco dispone letteralmente a proprio piacimento di una Petra Kvitova che sembra un pulcino bagnato dall'acquazzone, tanti falli e un gioco che non riesce a trovare contromisure al bombardamento iberico. Garbie, dal canto suo. Ha tutta l'intenzione di riservare alla spaurita avversaria il medesimo trattamento omaggiato alla ribaricova, spazzata via senza troppe cerimonie con doppio 6-1. La chiave di volta del match nel quinto game del primo set, Kvitova, già sotto per 4-1, scappa via nel suo turno di battuta, vola sul 40-0 ma si fa raggiungere dall'avversaria. Ne nasce una vincente battaglia di oltre 7 minuti, al termine del quale la cieca evita di subire l1-5 e, inconsapevolmente, mette il primo mattoncino della sua incredibile impresa. È quello il momento in cui nella testa della cieca scatta il click giusto, mentre qualche tarlo comincia a insinuarsi nella mente di Moguruza. La ragazza che fino a pochi minuti prima sembrava marciare spedita verso i quarti di finale contro Venus Williams, improvvisamente comincia a perdere certezze e con essa lucidità e colpi che le avevano permesso di squassare il fortino cieco. Da quel momento in poi, inizia un'altra sceneggiatura. Il tea break è soluzione buona e giusta per il primo set. Ma è soprattutto un monologo di Kvitova, che chiude il conto sul 7-3 e mette in cascina il macinato. Colpita duramente, Muguruza barcolla ma a prova rimane a galla, il break conquistato in apertura di secondo set è ossigeno puro tanto quanto però fatuo. L'immediato contro-break della cieca è il segnale inequivocabile che il vento ora spira in maniera drammaticamente contraria sul cammino di Garbia ed è dolce brezza a spingere Petra. Nel quarto game arriva il break decisivo, nel nono il sigillo, non senza qualche patema, più per demeriti della stessa Kvitova che non per effettivi meriti della Muguruza, alla seconda occasione utile. Gioia per gli occhi di Kvitova la visione della pallina spagnola che si spenne oltre la linea di fondo. Musica dolcissima quel game. Sette in match. Ai quarti trova ad attenderla Venus Williams per regalarsi un altro pezzetto di sogno dopo aver rischiato di chiudere per sempre con il tennis.